Buongiorno a tutti, sono Antonello Gianfreda per l'associazione Sottosopra, oggi siamo contenti di avere con noi Francesco Campolongo, eh, ricercatore presso l'Università degli Studi di, di Padova e eh, autore di un uh, saggio, secondo me un ben fatto saggio, eh, Podemos e Populismo di Sinistra, dalla protesta al governo. Ciao Francesco, grazie. Grazie di averci raggiunto. Ciao, ciao a tutti voi e grazie per l'invito. È un piacere poter discutere con voi. Allora, iniziamo con un breve cenno autobiografico. Lo facciamo con quasi tutti gli autori di questa rassegna. Come ci potresti descrivere eh, come sei arrivato eh, nei studi ad approfondire il caso Podemos? Ma diciamo che c'era sia un interesse scientifico che un interesse politico. L'interesse scientifico era quello di provare eh, quando ho iniziato il dottorato ad approfondire, a chiarire, a, diciamo, contribuendo minimamente a chiarire la nozione di populismo che sia nell'uso pubblico che in quello scientifico spesso e volentieri veniva associata a ad una dimensione politica di destra, demagogica, ma soprattutto mi interessava comprendere se questo concetto potesse essere politicamente qualcosa che la sinistra può utilizzare, attraversare, ad operare, per cui, come dire, l'interesse era stato duplice, scientifico nella misura in cui volevo contribuire a conoscere meglio questo strano animale che pure popolava le paure gli interessi di tanti studiosi e dall'altra parte politicamente capire se questo richiamo al popolo che spesso e volentieri faceva paura a tanti e a tanta sinistra in realtà poteva essere uno strumento politico per costruire maggioranze sociali progressiste Allora, riprendendo il, titolo del, il sottotitolo del tuo saggio insieme a Loris Caruso eh, ci potresti il, il titolo che faceva Dalla protesta al governo, ci potresti fare una breve sintesi eh, della storia e evoluzione del partito Podemos, eh, magari facendoci capire quale sia l'importanza per i movimenti politici o per la formazione di un nuovo partito in Italia Ma Podemos nasce come strumento di rappresentanza politica sostanzialmente del uh, movimento KinseM. Non è. Come alcuni hanno descritto, la prosecuzione meccanica di quell'esperienza. Ci sono stati sicuramente alcuni che del 15M hanno fatto parte, che sono, hanno fatto poi parte di quel partito. Però Podemos nasce come risposta politica ad una straordinaria mobilitazione sociale. No? Incarna quello che probabilmente è sempre la necessità di una dimensione politica delle lotte sociali. All'interno di un contesto eh, culturale, politico, quindi che aveva subito le conseguenze di una mobilitazione sociale enorme che parlava dell'inadeguatezza della classe politica, dell'inadeguatezza delle politiche d'austerità e della necessità di maggiore giustizia sociale, eh, nasce Podemos, nasce eh, partendo da alcune risorse che erano disponibili per quel gruppo di militanti, soprattutto la, um, il carisma e la um, fama mediatica del suo leader, Pablo Iglesias, e una accentuata capacità comunicativa e un bagaglio ideologico spesso e volentieri forgiato dalle esperienze populiste sudamericane. All'interno di questo contesto nasce come macchina elettorale che punta al governo quindi una delle peculiarità di questo partito che comunque sta nell'alveo delle idee delle proposte della sinistra è però quella di puntare a costruire una maggioranza politica puntare al governo eh, avere un'ambizione di maggiore trasversalità che negli anni e in maniera come dire lunga qui ci sarebbe tanto da discutere Riuscirà a portare Podemos ad essere il partner del Partito Socialista. Podemos fallirà nella sua ambizione di sostituire il Partito Socialista come principale partito dell'area progressista, riuscirà però ad arrivare al governo, tra l'altro nella fase probabilmente di consenso calante eh, di, di Podemos che raggiungerà all'esordio Uh, un risultato straordinario in linea con la prima elezione del Movimento 5 Stelle per poi declinare ma uh, riuscendo comunque ad arrivare al governo spagnolo. C'è da dire in tutto questo sempre per aver chiaro che il gioco democratico nel contesto neoliberista non è un gioco ehm, neutro eh, che Podemos in questi anni al netto degli errori, degli scontri è stato oggetto di una campagna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 ad un deterioramento dell'immagine nell'opinione pubblica di Podemos e dello stesso gruppo dirigente. Al netto, ripeto, delle complessità, degli errori che questo gruppo dirigente in questo periodo abbia potuto commettere. Tu mi dicevi cosa potrebbe servire in Italia di questa esperienza, ma intanto la capacità, io penso, di cogliere la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 Ma magari se può introdurci, non tutti in Italia sanno che cosa è il movimento 15M ma veramente in maniera breve e per introdurre la risposta alla domanda eh, Podemos era nato principalmente come macchina da guerra elettorale una um, efficiente macchina da guerra elettorale dato i risultati eh, successivamente ha dovuto porsi il problema di organizzarsi in forma di partito eh, se ci puoi descrivere quali sono e come sono state le eventuali conflittualità delle relazioni con la base elettorale o con la base non solo elettorale ma con quella dei, degli attivisti, dei militanti. Ok, allora in ordine insomma, sul Kinsem, nella fase successiva all'austerità in tutta Europa ci sono stati una serie di movimenti anti-austerità, pensiamo al movimento greco del movimento delle piazze, pensiamo anche in Italia all'Onda e al, a quello che è stato dopo il movimento per la ripubblicizzazione dell'acqua pubblica, eh, in altri contesti geografici come in America Occupy Wall Street, le primavere arabe c'è stato un ciclo di mobilitazione anti-austerità che ha coinvolto numerosi paesi e il volto, di questo, il volto spagnolo di questo movimento internazionale contro l'austerità sono stati è stato il movimento Kinsame, Il movimento un movimento composito in parte principalmente composto da giovani um, sostanzialmente giovani uh, di um, uh, classe media, uh, traditi dalle illusioni di uno uh, di,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 alla sconfitta del Partito Socialista nel secondo mandato di, Rajoy, di Zapatero per un'altissima astensione eh, e successivamente eh, gli effetti politici di questo movimento saranno non solo la nascita di Podemos ma anche il rafforzamento dei ciudadanos e il rafforzamento delle ipotesi indipendentiste, c'è un cambio totale del quadro politico spagnolo. In tutto questo quindi c'è Podemos, c'è la nascita di questo soggetto populista teoricamente ispirato in parte alla, a, alla teoria populista di Laclau che nel tempo come dire, dovrà scontrarsi con quello che vuol dire eh, condividere una, un aspetto istituzionale con un aspetto organizzativo, con un aspetto territoriale, il duro percorso del dell'organizzazione. Eh, e ovviamente diciamo, la relazione tra un soggetto politico, tra l'altro, che ha suscitato così alte aspettative di cambiamento, il potere è sempre complesso, eh, quindi vi sono più terreni di scontro, vi è un terreno di scontro interno fatto da ipotesi diverse, c'è chi eh, come la componente iniziale trotskista voleva un partito maggiormente partito movimento, sono la componente dei partiti del, degli anticapitalisti, eh, c'è la componente regonista che vorrebbe invece maggiormente un partito che continua nel solco di una proposta maggiormente populista e trasversale. C'è poi la parte più vicina a quello che è stato il segretario e nonché il leader più famoso di Podemos, Pablo Iglesias, che invece opta per una um, forma come dire, di partito maggiormente riconducibile al partito della sinistra, un partito della sinistra radicale.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 abbiamo delle formazioni politiche territoriali che nel loro contesto sono maggioritarie o quasi pensiamo in questo momento cosa rappresenti per la sinistra in Catalogna e eh, Scherra Repubblicano la stessa CUP che sono in questo momento eh, la prima e ampiamente maggioritaria rispetto a eh, la forma che Podemos assume in Catalogna che sono los comunes oppure Bildu in, um, nei Paesi Baschi quindi questo ha portato a, a molte volte, soprattutto per esempio per la questione catalana, delle fratture con i militanti territoriali e comunque c'è stato negli anni un ritorno della sinistra indipendentista. Quando Podemos nella sua prima fase era riuscito sostanzialmente a coagulare a livello nazionale il voto di tutte queste opzioni territoriali. Eh, la gestione interna di conflitti così duri è stata difficile in un partito estremamente verticale, nato per correre quindi che aveva poco tempo per riflettere, ha portato nel tempo ad una eh, sostanzialmente esclusione volontaria o involontaria di molte componenti, eh, oggi Podemos si chiama Unidas Podemos, tiene assieme Podemos e Ischietta Unita e ehm, la proposta attuale visto che la nuova leadership ovvero la ministra del lavoro e comunista Yolanda Diaz eh, ha riproposto un fronte ampio e quello di ricomporre qui non ho dato come dire, il quadro complessivo della frammentazione spagnola che ha poco da invidiare a quella italiana da questo punto di vista però con ben altri risultati elettorali e, ma la proposta è di un nuovo fronte ampio che faccia di Unitas Podemos un pezzo di un soggetto che tiene assieme i tanti volti territoriali della sinistra che da Podemos si sono staccati o che già prima erano eh, fuori da Podemos ma che devono stare assieme per garantire una proposta eh, di sinistra in un contesto elettorale segnato da una legge elettorale che potrebbe punire e sanzionare di molto la divisione della sinistra penso di essere stato abbastanza lungo in questa risposta che però aveva tante cose quindi mi... Mi... mi scuserai no no no eh, va benissimo allora anche per far capire eh, un po' agli ascoltatori in italia ehm... Magari eh, ti faccio un'altra domanda, che mh, parzialmente hai già risposto alla domanda che ti vo volevo fare in questo momento. Eh, sempre nell'ottica di essere utile alla formazione o al, al lavoro per creare nuovi movimenti politici italiani eh, che si posizionerebbero alla sinistra eh, extraparlamentare. Ehm... Mm -hmm. Allora, aspetta. È difficile anche domanda. la domanda. Come detto... <ride> no, no, la, la domanda era che complessa. Mi immagino la, la risposta quindi insomma. Sarebbe... <ride> no, allora vediamo un po' di. Andiamo... Mi dispiace per cosa che dovrà tagliare, ma allora. La ricambiamo in questa maniera. Ehm... Ci ha già descritto eh, in parte. Eh la scissione avvenuta all'interno del, del partito Podemos. E, magari descrivici il lavoro che ha fatto, credo, eh, pode, eh, Pablo Iglesias per Podemos di unire anche le forze extra eh, alleanza di Schierda Schier Unita, quindi Schierda Unida e Podemos, Unidas podemos e, Contemporaneamente alla al, al, al, io la chiamo fissione della sinistra, eh, l'uscita di Carolina Bescanza, quella di Pablo Pustindui, eh, Schierda Capitalista, che è andata via, eh, la formazione di Mars País, che è praticamente quasi identico, un clone di Podemos, ma con delle differenze sostanziali. Eh, Descrici la parte in cui lui ha provato invece a, a formare governo, perché il governo non è formato solo dal Partito Socialista Spagnolo ehm, con Pedro Sanchez, ma è formato anche da altre forze. Beh. Sì, allora l'obiettivo di Podemos nel tempo si è trasformato, diciamo, quando è stato chiaro che il sorpasso non era più possibile. Podemos ha puntato al primo governo di coalizione della storia della um, democrazia spagnola. E mai prima di adesso c'era stato un partito diverso dal Partito Socialista o dal Partito Popolare al governo. Eh, Podemos, questo è stato il frutto di una battaglia elettorale, ricordiamo che il Partito Socialista per più tempo propose al partito a Unidas Podemos un appoggio esterno, un semplice appoggio esterno, eh, che di fatto fu quello offerto da... Eh, Unidas Podemos nella prima mozione di censura che porta al governo Pedro Sanchez per cui è stata una sfida come dire elettorale che ha segnato la seconda fase di Podemos Podemos arriva al governo in dei, um, dei ministeri uh, m, alcuni importanti, altri non chiave c'è da dire anche qui perché penso che il tema parlando, come dire, della Spagna, ma interloquendo anche con la situazione italiana e la relazione con i socialisti. Eh, intanto qui bisognerebbe partire da lontano, eh, nel senso che l'emersione di una forza politica così forte e radicale ha, coinvolto, ha avuto effetti anche sui socialisti. Ricordiamo che Pedro Sanchez vince le primarie come candidato outsider eh, di, di sinistra rispetto ai maggiormente quotati e Susanna Diaz o altri che erano i candidati dell'establishment del Partito Socialista. Um, di fatto questa operazione nel tempo depotenzierà Podemos perché ha un profilo di, di candidatura e politico, Pedro Sanchez che spesso e volentieri apre, seppur opportunisticamente, ad alcune eh, questioni che Unidas Podemos pone. Ha un'altra caratteristica, è estremamente audace nel cambiamento d'opinione per cui cambia opinione anche in positivo, nel senso che in alcuni casi dopo un no secco ad alcune cose proposte da Unidos Podemos quando ha capito che elettoralmente alcune cose potevano essere produttive le ha copiate e sussunte, di fatto gran parte del merito delle cose positive fatte anche al governo poi purtroppo come dire, ricade nei, sui partiti socialisti.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 anche sui territori. A questa debolezza soggettiva c'è da dire anche oggettivamente che l'esperienza di Podemos non ha nulla a che vedere con contesto, il contesto italiano. Il, il Partito Democratico fa parte di... negli ultimi dieci anni ha fatto parte... adesso non vorrei dare dei dati sbagliati, però insomma ha fatto parte di più governi, con Monti, con Draghi, è stato il partito che è stato più al governo non troverete nulla di socialmente rilevante nelle politiche fatte dal Partito Democratico. Di fatto, dispiace dirlo, no? ma i due eh, provvedimenti più popolari e forse più incisivi adottati dal governo negli ultimi anni, nei governi italiani, che sono il reddito di cittadinanza e quota 100, non avevano il Partito Democratico al governo. Con Unidas Podemos è stato fatto il salario minimo in Spagna. Con Unidas Podemos il salario minimo interprofessionale è salito del 30% negli ultimi tre anni, quando in Italia, ricordiamolo, da 30 anni è sceso del 3%. Con Unidas Podemos si è aperta una discussione importante sulla regolazione degli affitti, che evidentemente vede il Partito Socialista contrario. No? L'alleanza al governo è una prosecuzione della guerra politica e elettorale con altri mezzi evidentemente Podemos ha potuto fare leva e può fare leva sulla presenza forte in Parlamento eh, della sinistra indipendentista che sulle questioni sociali fa eh, gioco con Unidas Podemos anzi in alcuni casi anche più radicale penso a Bildu e penso alle forze catalane per cui il contesto spagnolo è un contesto che all'interno di questa complessità restituisce la difficoltà evidentemente di lottare con un partito di sistema come il Partito Socialista, che ha posizioni evidentemente liberal-democratiche, come dicevi tu, segnato anche da una vicepresidenza evidentemente neoliberista garante dell'ordine europeo dall'altra parte però in questo stesso contesto emerge una ministra del lavoro che sta portando avanti una riforma del, del lavoro eh, in visa osteggiata da Confindustria eh, che ha prodotto numerosi ha fatto una legge di regolazione del contesto Raider che tra l'altro risulta la ministra maggiormente eh, meglio valorata, mi viene meglio valutata del, del governo spagnolo. Per cui, ritornando all'Italia, il problema è la costruzione di un soggetto politico capace di eh, cambiare eh, i rapporti nel sistema politico italiano. Contestualmente, evidentemente, chiunque di noi si ponga il tema di, del cambio si deve porre il tema del governo ma i rapporti di forza sono cose fondamentali per ragionare di governo e in questo momento tutti quelli che da sinistra provano ad influenzare le dinamiche del governo risultano come dire mi, a, avere un'influenza minimale quasi folcloristica in questi anni, e chiudo, in Italia hanno fallito due linee sia la linea dell'alternatività politica elettorale al centro-sinistra non è emerso nulla di rilevante nonostante io come dire fossi d'accordo in questa strada però dobbiamo ammettere che abbiamo fallito dall'altra parte allo stesso tempo chi invece è stato nelle istituzioni penso a sinistra italiana all'articolo eh, alleo è stato nelle istituzioni ha fatto parte di una alleanza di centrosinistra è stato incapace di raggiungere anche un minimo obiettivo di controtendenza forse la, la soluzione in politica non è mai dicotomica come lo è nel discorso populista bisognerà capire nel tempo come costruire una prospettiva di paese, organizzazione e una dimensione elettorale flessibile che dia spazio alle istanze delle classi popolari italiane grazie eh, faccio un'ultima domanda provo ad improvvisarla perché più o meno hai toccato tutti i temi delle mie domande eh, allora eh, comunichiamo agli ascoltatori che il, comunque il, il coro intellettuale i politologi che hanno formato Podemos vengono dal laboratorio latinoamericano e parzialmente anche dal movimentismo italiano in qualche maniera Molti di loro hanno studiato e hanno fatto l'Erasmus o ricerca eh, qui da noi. Ehm, ascoltavo ultimamente, ehm, c'è stato il decennio della, eh, del movimento 15M, il 15 maggio del 2011, e c'è stata una eh, interessante discussione, cioè anche parzialmente un'autocritica. Ehm, Provo a chiederti, so che non è una domanda molto, molto semplice, eh, loro parlavano di una comodità di posizione, nel senso che eh, militare in una famiglia è un ambiente confortevole, quindi se io mi trovo a militare o a discutere intellettualmente o a fare politica con quelli che sono molto vicini a me, è una cosa eh, che descrivevano questi intellettuali come qualcosa che hanno dovuto eh, superare con forzare perché è molto più eh, facile non confrontarsi con altri, L'esempio che tu facevi eh, del fatto che eh, gli schierda anticapitalista trotskisti hanno dovuto mettersi insieme a posizioni eh, più populiste come quelle di eh, Erehon o eh, posizioni più eh, strutturate di stato o di partito fra virgolette leninista eh, di paolo iglesias o degli intorni eh, la relazione che c'è fra loro hanno avuto questa finestra di opportunità eh, c'è stato il 15 dicembre. questo movimento che ha occupato le piazze per intere settimane in, in eh, maniera massiva e anche molto ben eh, organizzata eh, la, la loro pochissima esperienza a creare una struttura eh, elettorale nel senso organizzativa eh, partitica eh, detto questo preambolo eh, in sintesi so che non, non è molto semplice ci puoi eh, o possiamo provare a eh, elaborare che cosa se è passata la lezione in italia e che cosa può essere questa lezione abbastanza complessa, eh, utile a un movimento di un nuovo partito. Il nostro, la nostra rassegna si chiama l'urgenza perché abbiamo necessità, ci sono molti di noi che non hanno eh, un luogo dove andare, un partito da eleggere. Quindi eh, in base a questa esperienza, a questa complessità che non è semplice, potresti provare a fare una proposta. Allora, eh, come dire, eh, la tua domanda che tra l'altro è una eh, richiesta di proposta evidentemente in un contesto con quello italiano eh, riceverà una risposta evidentemente non esaustiva, altrimenti avremmo già un partito che lotta per il governo e rappresenta le classi popolari. Posso dire, la mia idea è che nel contesto italiano, poi ogni contesto ha delle peculiarità particolari, io penso che l'Italia abbia una frattura antipolitica che sia la più forte d'europa se noi ci pensiamo negli ultimi vent'anni in italia sostanzialmente il pendolo del governo è andato da proposte tecnocratiche a proposte populiste no? per cui abbiamo avuto monti draghi a rappresentare un populismo tecnocratico cioè la vittoria della tecnica contro la politica dall'altra parte abbiamo avuto con forme diverse spesso totalmente ideologicamente differenti però la ribellione della, um, elettorale contro la classe politica rappresentata da Berlusconi, no? l'uomo che veniva, si era fatto da solo o fuori dalla politica, o da Renzi, piuttosto che da Grillo. All'interno di questo contesto, eh, in un sistema politico come quello italiano, è concepibile no? eh, un'alleanza trasversale duratura che da Conti a Draghi, addirittura tiene assieme Lega e Partito Democratico, no? una cosa che in altri contesti sarebbe inimmaginabile pensare Vox e Partito Socialista assieme in uno stesso governo. Quindi in un contesto con delle peculiarità politiche sociali, e sociali, secondo me all'interno di un contesto della sinistra che ancora sconta la distruzione della comunità politica del Partito Comunista, e la mediocrità dei quadri che poi hanno guidato l'operazione del Partito Democratico. contesto italiano penso che si possa costruire una proposta politica alternativa, populista nella misura in cui aspira ad essere maggioritaria, partendo intanto da una proposta che tenga a essere un rinnovamento, una proposta di rinnovamento democratico. Abbiamo visto che il problema fondamentale dell'attuale sistemi politico è che la gente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 di una nuova fase, la modernizzazione del sistema Italia che in questi anni si è basato sulla democrazia delle élite e l'assenza di diritti per la maggioranza dei cittadini e delle cittadine con la distruzione dello Stato, riparte dalla ricostruzione di uno Stato che si prende cura dei cittadini e che permette una democrazia reale, un rinnovamento quindi della classe politica, assieme a un rinnovamento della... Del quadro dei diritti sociali. E in questo partiamo dalla povertà che abbiamo. Nel senso, bisogna, a mio parere, mettere assieme quello che c'è a sinistra, però con una prospettiva chiara di superare quello che c'è a sinistra. Noi non possiamo essere i rappresentanti di un mondo che non c'è più, sconfitto nell'89 organizzativamente, ideologicamente, non riconosciuto dalle nuove generazioni, ma noi possiamo essere. Eh, lo scheletro di una proposta rinnovata che parla di cambiamento climatico di transizione politica, ecologica e sociale che ripeto, rimette al centro una stagione di partecipazione democratica di programmazione produttiva democratica eh, con un progetto di paese noi non siamo qui come rappresentanti di una vecchia setta ma abbiamo un progetto di moderna, modernizzazione del paese, delle relazioni internazionali, perché il contesto in cui agiremo è un contesto, tra l'altro, segnato da un ritorno del conflitto internazionale, per cui anche il tema della pace oggi è un tema che ritorna ad essere straordinariamente attuale, eh, partendo da qui, partendo quindi dalla consapevolezza che quello che dicevano i dirigenti di Podemos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 di scegliere liberamente quello che vuoi essere allora concludo con una domanda che mi propone un nostro ascoltatore ehm... beh, ra allora eh, ragioniamo il, il discorso in, in spagnolo esiste questo termine questo doppio termine che è il tradizione tradizion", nel senso eh, il tradimento e la, la traduzione eh, il, movimento, il Movimento 15M, il Partito Podemos ha provato a tradurre no, le istanze del Movimento 15M, eh, in qualche maniera le ha tradite formando un governo eh, con un partito socialista operaio spagnolo che ha messo come ministro dell'economia Nadia Calvigno, che è evidentemente neoliberale, tanto che alcune riviste la chiamano la vicepresidente olandese o la vicepresidente tedesca della Spagna. Ehm, il discorso della, eh, di questa sorta di solidarietà diffusa, nel senso che in Spagna ha avuto questa finestra di opportunità, c'è stato prima il movimento, prima le proteste, ben condensate, ben strutturate, ben comunicate, e successivamente si è formato il partito da noi ehm, la difficoltà di, di formare questo partito è stata quella di in qualche maniera far sentire la base del movimento, la base attivista non tradita eh, ci puoi eh, se, se è possibile raccontare il conflitto interno che c'è stato con i Circulos, con le sedi o la struttura o le proposte di strutturazione del, della base degli attivisti spagnoli se, se è stato un successo se è ancora in fase di svolgimento se è stato un fallimento ma ah, io penso che sia il grande problema di Midas podemos che però va anche contestualizzato in una fase tra virgolette di crisi delle organizzazioni politiche di massa so che podemos si inserisce in una fase storica in cui la nuova composizione del lavoro e sociale eh, è difficile da organizzare, tant'è che i grandi partiti di massa sinistra sostanzialmente non esistono più, o laddove esistono, penso al partito Laburista comunque ridimensionato, sono in un contesto diverso. Eh, quindi io penso che ci sia una difficoltà strutturale oggi nell'organizzazione politica del, di soggetti precari,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 laddove sono organizzazioni che hanno un'identità territoriale forte per cui per esempio vediamo che i modelli di partito territoriale spagnolo come Bildu, la CUP in parte anche Scherra Repubblicana a, a sinistra ma anche a destra potrei fare degli esempi il PNV basco è una democrazia cristiana radicata nel suo contesto quindi laddove c'è un'identità territoriale c'è una comunità territoriale diciamo dove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 Eh, di Maio eh, quando li si sfida loro vanno fino in fondo eh, dall'altra parte c'era come dicevi tu eh, la difficoltà di costruire un'organizzazione che tenesse assieme le aspettative enormi di cambiamento eh, un processo di politicizzazione perché spesso le, le aspettative di cambiamento come dire, sono radicali ma anche confuse e è una democrazia nelle decisioni cosa fondamentale perché io ritengo che anche quando le decisioni sono dure eh, se c'è un processo democratico eh, sono più facili da accettare eh, quindi il fallimento è stato quello della costruzione di una comunità che non è riuscita in parte perché i tempi della scalata al governo no l'obiettivo era eh, il blitz per eh, andare al governo e i tempi per la costruzione di un'organizzazione eh, duratura una comunità erano inconciliabili le forzature della prima impedivano la costruzione della seconda eh, dall'altra parte ripeto un problema che abbia a tutta la sinistra nella ricostruzione di gruppi orga, di organizzazioni radicate e radicali e chiudo dicendo tu parlavi di trattamento tradimento vero a me è una parola che non piace nel senso che io penso che c'è un problema nel realismo rivoluzionario no e la categoria di tradimento non aiuta mai a comprendere le difficoltà che la politica sono rapporti di forza Tradimento problema... percepito più che altro no sì sì sì ovviamente no però c'è anche la categoria all'interno no dell'analisi di sinistra spesso e volentieri del tradimento che secondo me Paradossalmente una categoria consolatoria, e perché laddove non si riesce a restituire la complessità di una situazione, no? eh, spesso e volentieri si restituisce l'analisi di un soggetto che avrebbe potuto fare molto diversamente, ma che per una questione etica ha tradito i suoi ideali. In realtà il problema, che a mio parere è molto più grave, è che in questo momento la sinistra in gran parte gran parte della sinistra da anni ha abdicato a una funzione realmente trasformativa e rivoluzionaria che vuol dire porsi concretamente realisticamente all'interno del quadro attuale quindi di questo capitalismo queste post democrazie questi rapporti internazionali come si costruisce un'organizzazione che sia realisticamente in grado di cambiare i rapporti di forza politici e come una volta al governo eh, in un contesto di democrazie limitate contro i poteri economici si ricostruiscono le condizioni per un passo in avanti per le classi popolari sembrano slogan ma sono elementi di un'analisi complessiva che vuol dire poi eh, quando sei in quel contesto come non fai percepire eh, il tuo impegno come un tradimento delle aspettative no? perché se non porti a casa qualcosa per quelle classi popolari che da anni eh, soffrono un processo di involuzione delle proprie condizioni, eh, si alimenta l'idea che tutta la politica è uguale, che tutti sono uguali e come ottenere qualcosa in questo contesto straordinariamente difficile è la sfida più grande che abbiamo e che meriterebbe, necessitare, necessiterebbe una stagione di, di confronto e di azione collettiva Rifiutando qualsiasi settarismo, ma avendo ben chiaro l'obiettivo eh, di una radicalizzazione democratica per dare la possibilità a precari lavoratori e lavoratrici di decidere finalmente la direzione del, dei cambiamenti del nostro Stato, della nostra comunità e delle loro vite. Grazie mille Francesco. Grazie eh... a voi.